Ciao, sono Marco e sono qui a Spasso con il fedele amico a quattro zampe, lì giù, come vedi, Si vede sì, spero, e quello che volevo comunicarti durante questa passeggiata in questo posto meraviglioso, insieme a lui, il fedele amico a quattro zampe che ci raggiunge, è qualcosa di, di saggio, direi, o meglio, sai, si arriva a un'età, un periodo della vita in cui... Eh, si comincia a riflettere e si ha voglia di trasmettere quello che la vita ci ha donato come esperienza e secondo me ti conviene anche aprire le orecchie e ascoltare bene perché io eh, ti trasmetterò non soltanto la poca esperienza che ho accumulato io, ma anche la tanta, tantissima e profonda esperienza e saggezza che mi ha trasmesso mio padre, che è stata una persona straordinaria, tutte le persone che l'hanno conosciuto non hanno potuto che dire qualcosa di positivo di lui, non ho mai trovato una persona che potesse dirne di negative. E certo per ognuno di noi il proprio genitore è la persona di riferimento, è quella più speciale, eccetera. Mio padre lo è stato veramente e ti do oggi una sua perla di saggezza, una delle tantissime. E lui diceva che la differenza dell'età addosso te la vedi ogni 5 anni. Se ci pensi è così, e a oggi che ho 52 anni posso confermartela questa cosa. Ogni cinque anni vedi la differenza, hai dei segni su di te, qualcosa che ti ha segnato, qualcosa che ti ha marcato. La vita ti segna ogni cinque anni. E di questo puoi farne tesoro, appunto perché puoi programmare tutto quello che tu vuoi ottenere dalla tua vita. Perché è anche importante, sì, prenderla così come viene la vita, ma è soprattutto molto importante se tu vuoi ottenere dei risultati, fare una programmazione. Per esempio devi sapere che eh, fra cinque anni eh, non sarai più come oggi. Questo è importante che tu lo sappia perché magari vuoi intraprendere qualche cosa eh, che oggi riesci a sostenere e fra cinque anni magari no. I progetti stessi vanno fatti, eh, vanno temporizzati anche ogni cinque anni, vanno rivisti, ripresi in mano e rivalutati ogni cinque anni. Se vuoi capire. Se tu puoi sostenere, raggiungere e sostenere una, eh, un progetto, un obiettivo, qualcosa che ti motiva da raggiungere, consideralo da qui a 5 anni, perché non è un periodo troppo lungo come 20 anni, 30 anni, e non è un periodo molto breve come la prossima settimana o il prossimo mese. Poi chiaramente puoi suddividere anche questo in altri eh, sottoperiodi o microperiodi, eh, però devi tenere presente questo ogni 5 anni vedi la differenza dei segni della vita su di te fatene una ragione e regolati su questo mi auguro che questa piccola pillola di formazione off-road che ci arriva direttamente da mio padre persona estremamente saggia che ha avuto un percorso di crescita nella vita impressionante, impressionante partendo da quello che era è diventato qualcosa di veramente straordinario e questo dà speranza a tutte quelle persone anche che eh, oggi si vedono in una condizione e magari vorrebbero averne un'altra, beh sappiate che si possono fare dei progressi nella vita impressionanti e la differenza di questi progressi la vedi ogni cinque anni mi auguro veramente che ti sia stata utile questa piccola pillola di formazione off -road. io il fedele amico a quattro zampe qui sotto ti salutiamo e ti rimandiamo al prossimo video di pillole off-road, di formazione off-road. Ciao!